Buongiorno a tutti, sono Federico del Rosso, architetto e designer. Dirigo diciamo, il mio studio, che porta il mio nome, che è un gruppo di selezionato di figure multidisciplinari dall'architettura al design. Ci occupiamo sostanzialmente a 360 gradi di architettura, in interior e prodotto in aree principalmente residenziali, terziarie, hospitality e ho fatto anche qualche piccola cosa, piccola esperienza sulla nautica. E sostanzialmente lavoriamo non solo a Milano, abbiamo fatto esperienza all'estero, dagli Stati Uniti all'Europa. Diciamo che siamo abbastanza aperti e flessibili un po' a tutti i tipi di progetto che abbiano un certo tipo di interesse a portare avanti un pensiero che, che è la filosofia dello studio. E lavoriamo principalmente per committenti privati e con un approccio molto, molto sartoriale, quindi ogni progetto è un'avventura, un film, una storia da raccontare che parte dalla tipologia, dal luogo, dalla dimensione, dal tipo di committente quindi facciamo un lavoro veramente molto artigianale, possiamo considerare non siamo uno studio strutturato per fare servizi e cerchiamo di fare possibilmente architettura e non vendere servizi per l'architettura il mondo dell'architettura e del design, per, per, per me, per, per noi, insomma, per la nostra filosofia di lavoro, è un, è, è, è, è, diciamo, è un mondo unico, nel senso che le due aree sono totalmente compenetrate, in quanto le esperienze che, nel mondo del design che abbiamo maturato sono mutuate da, da progetti di architettura orientali, quindi da necessità di progetto. Quindi da lì sono scaturite le, le prime esperienze sul prodotto. E viceversa a volte capita di, essere, di partire da una forma, dalla forma di un prodotto, da, da un ragionamento volumetrico su cui stiamo riflettendo, e possa dare origine anche a una forma architettonica. Direi che tutto quello che è il mondo del progetto, dall'interno all'esterno, per, per me è una sorta di filo conduttore, una sorta di naso di Merbius senza soluzione di continuità, quindi un'integrazione totale tra tra, tra, tra odore e indoro. Tra i progetti che abbiamo selezionato per questo uh, vostro evento ci sono i due progetti imp più, più importanti che riguarda il prodotto MIMA è il primo progetto, il vero prodotto industriale a cui, in cui mi sono occupato nel 2008 credo e il progetto MIMA è una lampada incassata a parete sostanzialmente verniciata come la parete quindi quando è off la lampada è invisibile quando è on la luce passa, filtra attraverso la pittura e quindi nasce una luce molto magica molto notturna che abbiamo utilizzato per camminamenti eccetera questo è un primo prodotto ha avuto anche una nostra per il compasso d'oro 2008 che quindi fa parte anche questo quindi della collezione storica L'altro prodotto, che è l'ultimo realizzato sempre per Davide Groppi, è una lampada, lampada Ashi, che è sostanzialmente un incontro invisibile tra due elementi semplici, sono due bacchette di metallo, quindi due bacchette giapponesi, Ashi infatti è il nome è delle bacchette giapponesi, è questo contatto è invisibile perché attraverso un particolare snodo che è stato sviluppato da Davide Groppi non è visibile esternamente nessun tipo di giunzione, quindi è un elemento puro che può generare luce in alto e in basso a 45 gradi, quindi una luce da, diciamo, da tavolo, da, da, da parete, da, da lettura, integrato in qualunque tipo di elemento. Anche, anche questa è stata una prima come eccellenza dei prodotti lombardi nello scorso anno ed è stata parte anche di, di, un, di un premio americano, interior design di tra i progetti di architettura che abbiamo selezionato mi, mi fa sempre molto piacere parlare di, di Tech House, che è l'ultimo progetto importante, anche se è piccolo in termini dimensionali, perché un po', rappresenta un po' la sintesi del mio pensiero di, di, di architetto sull'architettura, sulla, sulla, sul paesaggio, la sua integrazione, un progetto totale dove abbiamo sull'architettura, sull'interio sui prodotti che sono stati disegnati appositamente per quel progetto ed è un luogo magico perché è un luogo che rappresenta il sogno di questo momento di noi che è vivere immerso in un paesaggio e quasi vivere su, su, su, sugli alberi, in mezzo agli alberi. E un altro piccolo, altro piccolo intervento è una casa alla Tuil fatta in montagna a 2.200 metri in mezzo alla neve e anche lì un paesaggio Uh, estremo, molto interessante e quindi diciamo, abbiamo dato forma, in una forma molto semplice, abbiamo cercato di riprendere le, alcune linee de, essenziali del paesaggio, per creare una, una sorta di mimetismo eh, tra il paesaggio costruito e il paesaggio naturale, i colori, la pietra naturale, i legni, e, e, e, i vetri, e, e, il paesaggio che si riflette all'interno, abbiamo creato una sorta di piccolo segno quasi invisibile in montagna, Io mi piace molto dialogare col, col contesto, con, con, con, con, con materiali di derivazione locale, e quindi cerca di, di integrare il progetto nel, nel, nel paesaggio complessivo.